you mm -hmm. Nell'immobilismo e nell'interesse della politica, che strumenti hanno i cittadini per superare questo sistema che li sta privando di ogni diritto? Ma non sarei sicuro che la, che la politica è così immobilista, in realtà noi non sappiamo bene la verità, noi potremmo mai saperla e forse è meglio così, nel senso non voglio che noi voglio dare facci di speranza, sto dicendo che un'uscita dall'euro in qualunque forma, sia confortata sia unilaterale, è qualcosa che va tenuto segreto fino al giorno prima, è come uscita dallo SME, fino al giorno prima si continuava a dire butteremo le riserve residue, la gamba di regno, cioè tutto, per difendere il cambio, il cambio della lira all'interno dello SME e tre ore dopo arriva il comunicato, quindi eh, non è che è un demorbilismo, certo, eh, eh, questi vogliono morire per smastri, quindi... Sapete che, no, che si, ah, certo, io metto un intento su una cosa, se tanto la desidero, no? il martirio è liberato. quindi eh, Speriamo che sia limitato a chi è interessato, eh, perché noi non ci teniamo molto. Quindi lei, concretamente, completato la Però... domanda: ritiene che possa esserci un soggetto politico che possa, magari, non so, prendersi una responsabilità come questa facendo un gioco? Come eh, pure questa, questa è una domanda molto interessante. Allo Stato pare di no, allo Stato pare di no. Pare che ci sia una compatta, diciamo un compatto fanatismo per l'euro, esplicito, nella la maggior parte delle forze di una certa parte, poi, visto che sono divise in tre parti no? Come... la seconda parte, diciamo, è ambiguamente anti-euro, ma non... Che non è anti party cioè è anti-euro ma non formula nessuna critica, cosciente, riconoscibile verso il, verso il neoliberismo, quindi eh, effettivamente cambia poco, no? se, se io continuo a dire la spesa pubblica, cosa, fare eh, impiegati pubblici, fannulloni, cioè, come se dopo vent'anni che ci raccontano queste storie, noi possiamo sperare, no? la spesa pubblica è improduttiva, le eh, solite storie per tagliare le tasse e la spesa pubblica dobbiamo fare presto, fare presto, no, avevamo scritto fare presto no? Sul, sulle 24 ore, poi infatti hanno fatto presto perché hanno mandato in recessione il paese pochi giorni, è stato un risultato eccezionale, e quando era fuori dalla recessione, tra l'altro nel 2010 eravamo fuori, e quindi noi siamo, siamo rientrati in recessioni sul fare nel 2001 sì, nel 2010 eravamo rientrati, addirittura non avevamo più neanche, avevamo fatto solo nel 2009, non eravamo riusciti a, fare, a realizzare un avanzo di bilancio, siamo riusciti a un quasi, quasi pareggio di, di, di, di saldo primario intendo, e nel 2011 abbiamo realizzato... Mi 0,9 se non ricordo male quindi, di, di avanzo primario, quindi noi siamo andati in recessione avendo un saldo primario che è una cosa incredibile, incredibile, cioè significa che la recessione la volevo proprio. Quindi, cioè, detto questo, comunque non, sì, la situazione è strana, non c'è una rappresentatività, non c'è nessuna rappresentazione politica affinché il, il, il modello l'ordoliberismo strategia cosmetica del, che rende particolarmente insidioso e stabilizza il, il neoliberismo a livello istituzionale e che in Italia assume il volto dell'Europa, dell'Unione Europea, non ci sono dubbi su questo. Allora, non c'è nessuno che lo denunzi, tanto è vero che la domanda sull'ordoliberismo viene come se dice ma che cavolo è questo l'ordoliberismo? Beh, tedeschi è chiaro, se ne parla in America, eh, gli altri è chiaro: eh, in Italia c'è questa, eh, questa strana ignoranza. gli altri, dicono: ah, Ma che sarà mai? No. Beh, è proprio quello che succede, e... quindi, non, non viene denunciato. Dall'altra parte, non c'è sostanziale. Eh, eh, credo che si vogliano diminuire le tasse come supply sites eh, si vogliano fare i di sussidi, sussidi come supply sites Si siano disposti a fare il deficit per questo ma non certo per far uscire il eh, lavoro dalla sua riduzione a merce perché è proprio la contrarietà evidente alla, alla Costituzione Quindi, no, no, poi tra l'altro chi c'è rimasto? C'è un terzo polo che sostiene il reddito della cittadinanza, il reddito di cittadinanza è la resa. E la resa proprio è, è, è prendete, per esempio, con, con la bandiera bianca e dico... Tutto quello che c'è scritto in Costituzione è bello, ammesso che lo conoscano, eh, perché non è però è irrealizzabile. Come è realizzabile? Sarà la Costituzione, è obbligatorio, è la maggiore legalità costituzionale, ma perché dobbiamo rinunciarci? Perché nella Costituzione ci sono altri mezzi: in Costituzione è previsto il salario indiretto, la previdenza, il salario differito, le pensioni, è prevista la sanità pubblica, è prevista l'istruzione pubblica. Cioè, sono tutti trasferimenti di ricchezza che consentono automaticamente di resistere al concetto di lavoro merce. Tenete conto di questo? Esiste la tutela dell'autonomia collettiva sindacale, esiste la tutela del, del salario reale, perché l'articolo 36 non mira semplicemente a dire che bisogna fare i contratti collettivi, dice che i contratti collettivi vanno fatti in modo da consentire un'esistenza libera e dignitosa. Quindi è evidente, eh, l'articolo 47 della Costituzione è interpretabile anche in questa luce nello stesso senso, cioè se io devo avere il risparmio diffuso, cioè a tutte le classi sociali, vuol dire che dovrò tutelare per forza i, i salari ideali, no? Perché se no che si sparmi, se, se cresco meno dell'inflazione o, o sono disoccupato non risparmio più un'emerenda cippa, insomma no. E poi ancora eh, ci stanno, cioè, è un sistema che se realizzato come bisognerebbe, perché prima ci si lamentava che non era realizzato abbastanza, poi a un certo punto si è deciso che non si poteva più fare. Eravamo in cammino verso un obiettivo, improvvisamente non si può più fare. E quindi il reddito di cittadinanza non è altro che perché corrisponde a un concetto di welfare che non è quello a copio in costituzione, quello è il welfare, diciamo come dicono? non pietoso, il welfare responsabilità anglosassone, che è una forma in cui no, no, lo Stato è una forma di beneficenza in cui viene fatta, si crede un compito pubblico di alleviare le pene dei poveri, perché loro non muoiono le strade i ponti neanche ci riescono spesso, perché il reddito di cittadinanza soffre dello stesso limite di questo tipo di welfare, poiché deve essere reso compatibile con la drastica limitazione eh, delle politiche fiscali, del bilancio dello Stato è soggetto alle stesse cose, per cui sarà deflazionato, e soggetto a tagli esattamente secondo le stesse esigenze che portano al resto della spesa pubblica. quindi oggi garantisco una cosa, poi non sarò in grado di garantirla mai più perché la vera religione è il pareggio di bilancio, no? quindi di fronte a qualsiasi minima crisi, cioè a qualsiasi congiuntura non sarò in grado di mantenere quelle di prestazione perché d'altra parte col pareggio di bilancio nessuna prestazione è incomprimibile. Quindi prima di più di tutte queste, è una resa, è una resa a un sistema che era basato sul, sul, sul, sul welfare attivo, non sul welfare di condiscendenza di piedoso.